Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi spiego come controllare un PC da un tablet o un dispositivo Android, iPhone da un telefono, basta scaricarvi questa applicazione TV, sia sul PC che sul tablet, telefono, come potete vedere, io adesso vi faccio solamente vedete che dal tablet posso controllare il pc. Quindi faccio così, guardate un po' la freccetta come si muove l'icona c'è cioè la frecettina qua quindi adesso clicco qua sopra posso anche per esempio tu stai non so da 100 metri da casa oppure non so stai sul divano non stai nel soggiorno e quindi e eh, vorresti spegnerlo ma ti scocci di alzarti dal divano per andare a spegnere il pc quindi direttamente dal tablet fai così e adesso, adesso è il sistema ok Molto semplice mi raccomando i dispositivi devono usare la stessa connessione wifi in casa quindi il pc deve essere collegato alla wifi al modem della casa e anche il tablet e il telefono ok quindi innanzitutto usciamo dall'applicazione uh, tablet quindi mi basta fare su x uh, non, non serve che acquistiamo la licenza ok quindi qua sopra scarichiamo il programma lo scaricate e una volta scaricato andiamo sul programma e qui c'è il tuo id un codice che adesso ho censurato la password da inserire direttamente sul telefono o tablet e che facciamo andiamo sul dispositivo di controllo del teamviewer lo potete scaricare direttamente da play store ci entrate dentro e all'interno c'è scritto dispositivo di controllo remoto vi faccio vedere non so se si vede ecco qua qua sopra ok allora che fa dispositivo di controllo remoto e mettete questo id nel dispositivo quindi nel tablet quindi metto questo controllo remoto password questa qui quindi metto la password ok uh -huh. Uh -huh. a posto ok e così facendo abbiamo collegato il pc al tablet quindi adesso posso controllare il mio pc uh, da tablet quindi io posso anche giocare però se avete anche una buona connessione ve lo dico potete anche giocare da tablet ok tipo non so warzone potete eh, però questa cosa eh, non so eh, se si può fare comunque che abbiamo qui? Che facciamo? Vado su Chrome, ok. Vado su Chrome, ok. Possiamo anche selezionare due scherzi. Cioè io adesso, visto che ho due monitor, ok. Mi ha messo il secondo monitor, metto il primo monitor, ok. Qua. E niente ragazzi, quindi se questo video vi è stato utilissimo, mi raccomando, un attimo che vado a fare questa cosa. Iscrivetevi al canale se non avete un mouse, usate il tavolo, no, è una cosa bellissima. Chiudiamo, oddio. Iscrivetevi al canale, ragazzi, per altre guide. Tutorial. Come potete vedere, ci ho fatto anche parecchi tutorial. Quindi, cavolo, come si scende qua sotto? è un po' è complicato comunque comunque ragazzi se il video è stato utilissimo a scaricare questa applicazione e controllare il vostro pc da tablet lasciate like e iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao